la sovrintendenza di Salerno e Avellino. Sì, è un progetto zen, lento. Noi andiamo alla scoperta di territori inediti che ci, mh, ci sollecitano a vivere la natura, i luoghi dell'arte, eh, il patrimonio enogastronomico della nostra, eh, diciamo, del nostro territorio, ma con lentezza. Vogliamo un turismo perché noi siamo ministero per i beni e attività e anche del turismo, più lento che sappia eh, prendersi il tempo di riconoscersi in quello che vede. E questo eh, possiamo farlo solo a contatto con la natura e noi nel nostro territorio abbiamo un sacco di lo, molte località che sono eh, immerse nella natura, voglio pensare alle grotte di Olevano sul Tusciano dove c'è un percorso diciamo, interamente nella natura per arrivare a questo posto favoloso che è una grotta dove ci sono questi dipinti eh, rupestri mh, Belli. È un progetto che nasce con la sinergia della Regione Campania e l'Union Camera della Regione Sempre Campania. Sì, abbiamo praticamente accolto questo invito della Regione Campania, l'Union Camera, per diciamo dar vita proprio a questo progetto facendo vedere questo video che sarà proiettato alle manifestazioni fieristiche. subito questa, questa opportunità di far vedere quello che c'è di nascosto nella nostra terra. Quali sono i luoghi interessati a Salerno e Avellino? Salerno abbiamo fatto vedere San Pietro a corte perché, in ogni caso, è una nostra eccellenza e, e quindi eh, abbiamo fatto vedere San Pietro a corte e poi la stazione marittima in Zayaid perché sono i luoghi di eccellenza salernitani. Ma ce ne sono tantissimi, eh, poi abbiamo praticamente fatto questo percorso della costiera con eh, Ponte. Maiori, eh, Pontone e c'è anche un inedito nel, nel, nel video che sono gli scavi eh, archeologici fatti a Positano. Eh, poi ci spostiamo sul versante Olevano sul Tusciano, Teggiano, Valva che è un'altra realtà, eh, diciamo un'altra eccellenza che noi abbiamo poco conosciuta eh, e per andare anche poi nella nel Vellinese dove ci sono una serie di eh, esempio a a Lauro, abbiamo gli scavi, eh, le, gli scavi archeologici, poi ehm, Avellino, eh, abbiamo ad, eh, Avella, eh, e Mirabelle Clano, cioè una serie di paesi eh, dove abbiamo toccato solo piccoli piccoli eh, momenti diciamo che vanno ancora più diciamo approfonditi perché il video ovviamente è di sei minuti